hola sono elettrofair e benvenuti in questo nuovo video, allora in questo video voglio farvi la recensione di palo rich perché ho visto che qui in italia nessuno, non ho visto quasi nessun video, no proprio nessuno proprio nemmeno uno quando volevo acquistare orologio ho cercato su internet perché fa questo rumore? ho cercato su youtube qualche video, e non ho visto nemmeno uno in italiano allora ho deciso di farlo. Allora, io ho fatto l'ordine. Innanzitutto, che cos'è Paolo Rich? È un sito che vende orologi sia normali sia automatici e a prezzi comunque, non vorrei dire accessibili, ma vabbè. Allora, io ho ordinato il mio Paolo Rich il 30 dicembre del 2020. Vi voglio avvertire perché comunque a me non mi ha avvertito nessuno perché tutto quello che tra un po' racconterò è de dell'incredibile. Visto che io ho pagato tutte cose in euro, pensavo che il sito eh, avesse una base in eh, Europa e quindi non avrei pagato la dogana Perché già tutti sappiamo quello che è successo con il pacco di Kylie Skin Per chi non lo sapesse, se io bichiali, per chi non lo sapesse andate a vedere il video in cui parlo uh, di, mh, di tutta la collezione di Kylie Skin Comunque io ho comprato il mio orologio il 30 dicembre del 2020 io poi eh, ho scoperto che il mio pacco era partito con DHL dall'America e io sinceramente mi sono sentito preso in giro, mi sono pure un po' arrabbiato, allora ho scritto su meno male che quel giorno ho pagato con Paypal, pagate sempre con Paypal, <ride> comunque ehm, con Paypal ho aperto una controversia e ho scritto direttamente a Paul Rich e ho detto io non eh, voglio fare il rimborso perché comunque io non sapevo che il sito eh, che il prodotto partisse dall'America allora loro mi hanno risposto dicendo ormai il pacco è partito qualsiasi perché io avevo chiamato a diachele ho detto ho ordinato questo ma andrò a pagare ehm, andrò a pagare spedizione cioè il costo di dogana e il ragazzo mi ha detto sì stai attento perché comunque questi siti fanno queste cose specialmente per gli orologi per pagare un sacco di soldi vabbè comunque ehm, Vabbè comunque allora gli invio un messaggio e loro mi dicono guarda non ti preoccupare perché mh, la dogana se l'oggetto dovesse stare in dogana te lo paghiamo noi e è tutto ormai non possiamo più farti il rimborso perché l'orologio è partito. Ho detto vabbè ok ormai è fatto ormai l'ho comprato me lo tengo perché poi a me l'orologio piace un sacco veramente vabbè allora sta di fatto che ehm, il 14 o il 15 il 15 venerdì del gen di gennaio mi arriva l'orologio Io super contento perché comunque subito ehm, Si può dire subito è arrivato Non aveva passato la dogana, tutto a posto, meglio eh, E quindi non ci sono stati problemi per ora Allora io qui ho l'orologio, ve lo faccio vedere bene Allora si presenta così con questo doppio scomparto Questo, questo packaging così bello, lo grafico. E poi c'è questo, è il packaging vero e proprio. Ok, lì c'è Tiffany, saluta Tiffany. Comunque qua c'è il logo così specchiato con inciso Paul Rich. Bellissimo. Apriamo l'orologio. Comunque io già l'ho aperto e tutto, però io ho fatto un TikTok in cui un po' si vede, quindi seguitemi su TikTok. Apriamolo. Allora, vi levo tutto quello... Allora. C'è, si presenta l'orologio... Ora poi ve lo farò vedere, è bellissimo. Eh, C'era appeso il cartellino, questo aggeggio. Questo aggeggio, che comunque non era dentro questa confezione, era dentro a questa confezione. Che comunque, ora vi spiegherò perché ci sono queste maglie. Ehm, e poi c'erano dei ricambi. E poi all'interno c'è due biglietti qua per il bigliettino tipo di visita di seguirlo sui loro social poi qui un altro dicendo che c'è un buono vabbè e poi qui all'interno Paolo Riccio vedete che bella c'è la eh, garanzia e poi ci sono tutti c'è tutto il manuale per i vari tipi di gioielli all'interno la scatola è così è qui morbida qui c'è questa taschettina appunto dove c'è tutte cose e l'orologio era qui Um, questo è l'orologio, il mio è un attimo, devo leggere il nome: allora, il mio l'ho pagato innanzitutto um, 420 perché è automatico, e non ci sono spese di spedizione. Eh, io ho preso il, il modello Star Dax Dux, non so, um, Gold Automatic ed è così, ve lo faccio vedere. Ok, spero che non faccia troppo riflessa, tutto lo sfondo blu, eh, le lancette, eh, queste si illuminano al buio, qua è segnato l'orario, e poi è tutto così in oro, il bracciale, con qui inciso Paul Rich. Comunque l'orologio è questo, qua dietro è tutto trasparente che si è veduto il meccanismo, eh, si apre così, a farfalla. Si clicca qui e si può aprire o una o due. E si apre tutto così. E, e un... non è tanto pesante. Cioè, un po'. Orologi più leggeri. Perché io ho un Cartier un Daniel Wellington. Ma quelli non sono in acciaio così. Ma sono in pelle e in tela. E poi sono con le batterie così. Bellissimo. Io lo amo. Cioè, guardate che bella figura che fa. Ehm... Ovviamente vi arriva, io ho il polso piccolissimo, eh, quindi ho dovuto levare delle maglie, appunto ne ho dovuto levare 5, vedete? Eh, questi sono eh, i ricambi eh, dei cinturini, se si perdono, perché si può cambiare il cinturino, eh, il bracciale, il cinturino, come si vuole chiamare, e, e appunto questo attrezzo serve per levarli. Va da qua, comunque non so dirvelo bene perché non l'ho fatto io, ovviamente. Ehm, vabbè, ma ora vi voglio raccontare tutto quello che è successo dopo l'arrivo dell'orologio. Allora mi arriva l'orologio, ok? Ehm, lo guardo e dico: oddio, oh lo amo, solo che non cammina. Allora scrivo. Scrivo a, a, a PowerEach, all'assistenza, tramite mail e gli dico come funziona l'orologio, perché io ho preso quell'automatico e vorrei sapere eh, delle informazioni. Mi hanno detto che se vuoi girare questa rotellina e io stavo così a girare, a girare, in avanti, a girare, a girare, non succedeva nulla. L'orologio non partiva, però io vedevo che qua dietro il meccanismo girava però io dicevo: ma com'è, ma com'è che non funziona? E questo è stato sabato. Tutto questo è successo sabato. Um, il, sa la sa il sabato sera, sì, il sabato sera, uh, io ero arrabbiato molto perché comunque ho detto, caspita, ho speso 500 euro di orologio. Ehm... Um, mi arriva che nemmeno funziona o mi fate subito rimborso o vi spacco la faccia <ride> perché comunque io avevo anche inviato un video in cui facevo vedere che oggi avevo l'orologio e non funzionava eh, io mi sono sentito malissimo perché comunque ho, ho detto oddio un problema dietro l'altro allora era sabato sera e io ho detto vabbè l'orologio non funziona io lo dovrò rimandare indietro però proviamo a fare una cosa io quando non mi funziona una cosa, eh, tipo, io do una botta, nel senso, non mi funziona il computer, una botta, il telefono non funziona, lo so che è sbagliato, però funziona sempre. Allora io ho fatto, presso l'orologio, l'ho visto, io ho fatto così, uno e due, cioè proprio uno e due fortissimo, ora non lo vorrei rifare perché... <ride> comunque l'orologio parte Io mi stavo per mettere a piangere Finalmente funzionava Io non ci potevo credere Perché secondo me ehm, Quando l'hanno trasportato Qui dietro non so se si riesce a vedere qua C'è un meccanismo Lo vedete questa cosa qua? Secondo me era bloccata eh, Perché ovviamente come avranno trattato il pacco eh, L'avranno trattato malissimo Poverino dall'America E quindi si era bloccata quindi non era un problema di Paolo Rich, non era un problema dell'orologio, è stato di sicuro un problema dei, dei fattorini. Anche Paolo Rich me l'aveva detto comunque, eh, quando glielo ho scritto loro mi hanno detto sì può essere che siano stati i, i fattorini che l'hanno, no oddio io lo <ride> vorrei parlare così, e può essere che sono stati i fattorini che l'hanno trattato male e quindi è un problema non era un problema, dell'orologio, ma l'hanno creato loro, però io poi gli ho detto tutto, e loro allora si, si ride, ci fa tutto bene, ciò che finisce bene, e quindi niente, questo è tutto, vi volevo informare, eh, perché io avrei voluto avere queste informazioni prima di acquistarlo, eh, però comunque ci vale un botto, eh, ovviamente non è subacqueo, eh, questa è la cosa che un po' Mi fa storcere il naso Però comunque per 500 euro dai eh, Ogni cioè, non ogni, ogni tanto si deve ricaricare tramite questa Se tipo non ve lo mettete tanto Io faccio Tipo me lo metto Poi me lo levo Ogni tanto me lo levo me lo metto eh, Così Perché è bello mi piace Poi arriva tutto impacchettato Era tutto con una pellicola Tutto con la pellicola che si doveva tirare Va qua una... Come si chiama? Tipo una pellicola... Qua dietro ce l'ha ancora... Non so se si vede... Sta. Qua... Siete che c'è una parte rossa? Eh, ce la voglio lasciare... Ancora non gliela voglio levare... Perché tanto... Non voglio lasciargliela. Che bello... Io la. È bellissimo... Fa la sua figura... Cioè, guardatelo... Fa la sua figura... È bellissimo... Meraviglioso tutto poi ci sono tantissimi modelli ma davvero tante per donna non ce n'è molto quindi mi dispiace questi loro fanno più orologi per ragazzi eh, per uomini appunto per donna non ho dato un'occhiata ma non c'è nulla fanno schifo <ride> eh, quindi nulla è in acciaio e eh, eh boh io lo amo veramente non ci sono altre parole per descriverlo guardate Poi comunque è super preciso perché essendo automatico ehm, si vede proprio, si riesce a capire ogni secondo... Nulla, io ve lo consiglio un botto Anche con tutti i problemi che ci sono stati Però comunque è successo solo a me Perché per esempio io avevo scritto a un ragazzo su Instagram eh, Che aveva taggato a Paolo Ricci in un post E io gli ho scritto, gli ho detto Ciao senti ho visto che tu hai comprato un ragazzo italiano, Ho visto che tu hai comprato l'orologio Paolo Ricci E te comandata perché a me non funziona Mi ha detto no io solo ho girato il, il la corona appunto E ha funzionato invece il mio e il corriere forse ci hanno giocato a calcio o non so che cosa quindi nulla, spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi, lasciate like, commentate con qualsiasi cosa qui sotto trovate il link per seguirmi su Instagram e su tutti i miei social e nulla, ci vediamo al prossimo video, Ciao ciao